Quindi riprendiamo eh, questo, questo esercizio mettendo un minimo in sicurezza, diciamo così, i dati del, del controller, eh, aggiungendo qualche minimo controllo di, di, di sanità in certo senso. Eh, quindi noi abbiamo prima letto il nome dell'esame e ci accontentiamo del fatto che il nome dell'esame esista, cioè che l'utente abbia scritto qualcosa. No? Eh, poi magari più avanti uno dovrebbe dire, no ma guarda che il nome dell'esame deve essere uno di quelli che è nel carico didattico, ma a quel punto ci servirà un database nel cui ci sono i corsi, in cui c'è il carico didattico e ci arriveremo ovviamente. No? Non devo scrivere il nome d'esame ma lo scelgo dall'elenco dei miei, ma quello ci arriveremo. Poi devo leggere il voto, che deve essere un intero compreso tra 18 e 30, per ora il 30 lode non lo consideriamo per il momento, eh, oppure potremmo decidere di considerarlo adesso, eh, ma... Però non ci avevamo pensato, quindi lasciamolo ancora non detto. Ehm, e quindi sarà, ci serve un numero intero. Ops, perdono, ho messo la riga vuota ne ehm, qua. e ne posso sbagliare. Qua ci serve un numero intero. Il numero intero deve stare dalla stringa. Ehm, ok. che dobbiamo estrarre dalla stringa e eh, il parsint ha diciamo il rischio che la stringa che sto parsificando non sia eh, non contenga un numero intero in questo caso genera un'eccezione di tipo number format exception okay. allora a questo punto tutto questo dovrà essere incluso in un try catch Vai int porto fuori la dichiarazione della variabile. Allora, zero. Poi faccio un try Posso su questo solo una cosa, catch e se di number format exception Eh chiaramente eh. eh, sul lato giustamente perché non abbiamo no, no, no number format exception eh, e nel caso in cui si verifichi un number format exception eh, dovrò dire all'utente che c'è un errore cioè il voto deve essere numerico e anche qua posso fare un return, un return eh, che eh, di fatto interrompe l'esecuzione dell'event handler quindi quando io eh, ho eh, cerco di leggere questa stringa, convertirlo in intero, se la conversione avviene, bene, prosegue, e avrò salvato dentro il voto int il voto, altrimenti genero un'eccezione. È preferibile lavorare in questo modo piuttosto che qualcuno potrebbe pensare di controllare questa stringa prima. Ah, ma questa stringa deve essere fatta solo di caratteri dallo 0 al 9, deve essere solo di due cifre, u, eh, eccetera, eccetera. Fare una serie di controlli preventivi che si possono fare, ma in realtà sono gli stessi controlli che fa anche la parsint. Quindi è inutile farli due volte con il rischio magari di dimenticarcene un pezzo, nel senso che se qualcuno eh, scrive spazio 18 quello continua a essere un 18 valido, chiaramente con lo spazio viene ignorato nel momento in cui lo converto in numero ma se io vado a farmi i miei controlli carattere per carattere che siano tutti eh, cifre eh, corrispondenti a numeri decimali eh, no, quello... considererei non valido quel valore no? quindi c'è sempre il rischio di falsi positivi o falsi negativi se uno si fa i propri controlli se ci sono già delle funzioni di libreria che di, di loro, no? di loro natura fanno l'operazione di passificazione quindi da stringa a oggetto eh, tanto vale eh, usare direttamente quelle. Poi in realtà il fatto di avere un numero intero non è sufficiente perché devo controllare a questo punto che questo voto intero eh, sia effettivamente eh, compreso tra, eh, tra 18 e, e 30 quindi se fosse minore di 18 oppure il voto int fosse maggiore di 30 sappiamo che è un numero intero ma se è, è esterno all'intervallo 18 e 30 anche qua devo interrompere l'esecuzione dell'event dell handler. Eh, il voto a questo punto è numerico ma deve essere compreso tra 18 e 30 e, eh, e quindi in questo caso il nostro bottone di insert prima di procedere a inserire Ehm, ehm, prima in di inserire il dato no, sì. fa una serie di, di, di controlli in più mi chiede, mi chiede ma perché sei così pignolo e mi metti number format exception anziché mettere genericamente exception qua così me le cattura tutte è eh, perché in realtà questa number format exception me la aspetto e so come gestirla ma se per caso mi arrivasse un'altra eccezione, qui un, una riga sola quindi non è che possono succedere molte cose però se avessi un trycach che contiene un blocco di codice e dentro quel blocco di codice si scatena un'eccezione diversa da quella che io pensavo di gestire, non voglio gestirla, non voglio catturarla. Cioè supponiamo che, che la stringa, assurdo, che la stringa fosse troppo lunga e quindi mi dà un'eccezione perché una stringa più lunga di milioni di caratteri non è valida, sto inventando, non c'è nulla di, di vero, allora potrebbe esserci un generarsi qua un'eccezione del tipo stringa troppo lunga. Per assurdo, non esiste, ma devo fare l'esempio. Allora, se io catturo number format exception, allora quell'eccezione stringa troppo lunga non viene catturata da me e compare sulla console e blocca il programma. Il che è quello che voglio, perché vuol dire che ho evidenziato una condizione di errore che non sto gestendo, perché non ci avevo pensato. Se invece mettessi qua exception, okay. nel caso di questa ipotetica assurda stringa troppo lunga, mi direbbe il voto deve essere numerico. E il programma continuerebbe come nulla fosse e io dico ma è impazzito il programma io, cioè, perché mi dà un messaggio d'errore che in realtà è successo una cosa completamente diversa e questo messaggio d'errore non è pertinente no? messaggi d'errore tipo sai, erro errore generico nel portale o cose di questo genere sono errori che anziché darti informazione no? eh, su che cosa è successo dicono vabbè qualcosa è andato storto non lo so, fa lo stesso eh, arrangiati ecco invece noi dobbiamo essere un pochino più chirurgici io so, questo catch non va a catturare una condizione imprevista, va a catturare una condizione anomala ma prevista. So che può capitare e so anche cosa fare quando capita. Allora catturo l'eccezione. Ma catturare un'eccezione tanto per catturarla e non sapere come gestirla, è meglio non catturarla, perché almeno se si verifica questa viene gestita dai livelli superiori, eventualmente da chi ha chiamato questo metodo o... Viene stampata a console e quindi chi sviluppa il programma se ne accorge. Ingoiare eccezioni è una cosa brutta da fare, no? Nel senso, che, nel senso di, di, di, di fare un catch di un'eccezione che non sai gestire in quel momento, semplicemente la nascondi, perché poi ti impedisce di fare debugging. Okay. Lo vedremo. Questo qua eh, il problema salterà fuori. Molto di più quando cominceremo a interagire col database in cui ogni operazione di input output, comprese quella di interazione col database, genera e può potenzialmente generare eccezioni. Allora alla fine è pesante mettere tutti questi tre catch, ci verrebbe voglia di prendere le scorciatoie e ci accorgeremo che invece non ci conviene perché altrimenti la volta che eh, la query è scritta male ti dà un, un errore sbagliato e tu ci perdi un'ora. A, a cercare di buggare la cosa sbagliata essenzialmente perché hai diciamo così, semplificato l, la gestione dell'eccezione. No? Questo lo dico perché ho visto gente perdersi l'esame perché è stato un'ora dietro a un errore che in realtà non, era semplicemente uno spazio nella query. Ecco. Ma eh, com, per come l'aveva gestito, quell'eccezione non è stata vista. Per questo mi sono permesso di fare il, il micro predicozzo ecco, perché più avanti sarà più rilevante che non adesso. Qua non cambierebbe nulla perché non, non possiamo immaginarci altra eccezione che non sia questa. Ok, eh, l'ultima parte, dobbiamo fare lo stesso giochino anche sulle date, eh, quindi questa data qua lo spezziamo e abbiamo un try catch di questa data uguale a questo valore, dove l'eccezione da catturare qua è l'eccezione che parse potrebbe generare, che è eh, date time parse exception, Vediamo se ci sta tutto su una riga, date, time, pass, exception. E anche qua di sicuro non andiamo avanti, ma dovremmo dire qualcosa del tipo la data non è nel formato corretto. E poi restituiamo un return. Quindi a questo punto possiamo togliere questo to-do, se sono arrivato qua eh, in teoria dovrebbe essere tutto a posto, quindi proviamo un po' a rieseguire il programma. Ok, io provo a scalpare su inserisci nome esame vuoto, nome esame ABCD, ok, per il voto deve essere numerico, ma già questo è un errore che è brutto, il voto perché eh, non ho messo nulla, il messaggio non dovrebbe essere il voto deve essere numerico, ma il voto è richiesto, quindi dovrei prima controllare che non sia nullo. Mm? Eh, allora se è nullo dico, guarda, il voto è, è un campo obbligatorio, va bene, lo devo scrivere, e se poi è obbligatorio e non numerico come RR, è giusto che mi metta questo messaggio. Quando uno deve andarsi a controllare tutti i singoli errori, ci perde le giornate, perché i casi particolari sono veramente molti. 20, la data anche qua. 2021-0315, inserisci. E adesso poi la cosa brutta è che se inserisco più volte lo stesso esame me lo inserisce lo stesso e così via, ma questo sono problemi del modello che, che non sta gestendo correttamente l'elenco degli esami, non, non è più un problema dell'interfaccia. Un'altra cosa che uno potrebbe fare, dopo che ha inserito un, un, un voto, cancellare questi campi, no? svuotare queste caselle di testo. Di nuovo è un'operazione, così sono sicuro che l'utente non va inavvertitamente a prendere, premere due volte insert inserendo la seconda volta un voto che non deve mettere. Quindi sono piccoli accorgimenti in cui se l'utente deve, deve correggere un dato potenzialmente errato, no? tipo ad esempio così, io ho sbagliato la data, faccio inserisci, lui mi dice la data non è nel formato corretto, ma io non gliela sto cancellando, gliela lascio lì così la vede e la può correggere. Se invece l'inserimento è andato a buon fine, potrebbe aver senso cancellare questi campi. No? E quindi questo è di nuovo un lavoro che deve fare il controller. Sotto il aggiungo i risultati nella view, aggiungo il testo sotto e poi vado a ripulire il txt esame clear, no scusate, get text. clear. Non c'è un clear, è Clear, scusate, non lo trovavo subito. Poi c'è un txt eh, vuoto. clear. txt data.clear, risvuoto quelle case di testo. Solo quando l'aggiornamento ha avuto successo. E questi sono questo è il lavoro che deve fare il controller. Come vedete, il controller ha. Questo metodo qua va da, dalla linea 38 alla linea 77, quindi sono 40 righe di codice, di cui la riga vera che fa il lavoro è questa. È una. Beh, una e mezza, diciamo, se ci, che consideriamo anche la creazione dell'oggetto voto. Il resto del lavoro è avere a che fare con l'utente umano che può poco... Può commettere degli errori, può inserire dei dati sbagliati, può essere confuso, quindi devo cancellare, svuotare le caselle dove devo inserire i dati, non svuotare quando devo correggere, eccetera, eccetera. Questo è il lavoro del controller. Che è giusto che sia separato dal lavoro del modello invece, che è un lavoro di gestione della struttura dati. Ognuno ha problemi diversi. Il controller è più noioso ma è più semplice, tutto sommato, il, il, il modello invece è. più... È più protetto perché a quel punto gli arrivano i dati puliti e molto spesso faremo in modo che il modello riceva come parametro non stringhe ma oggetti già direttamente, così sono già che sono, i dati sono già diciamo, ben organizzati al loro interno. Non devo preoccuparmi di costruire l'oggetto perché c'è già, è già stato pulito ehm, e quindi per questo ADD richiede un oggetto di tipo voto, non richiede i parametri sciolti. Um, però ovviamente poi lui si dovrà preoccupare di tutta la parte algoritmica, l'efficienza, l'integrità dei dati eccetera eccetera um, un'altra cosa che dobbiamo imparare a fare è vedere se ci sono dei metodi più furbi no? ad esempio questa data per noi è una casella di testo ma esiste magari nella libreria qualche cosa perché fa? se io avessi premuto l'alto ad esempio in questa libreria c'è già nelle libreria di, di SimBuilder abbiamo già un, un elemento che si chiama date picker quindi al posto di questo elemento data potremmo mettere effettivamente questo date picker che se vado in preview, effettivamente è già un elemento che mi genera un, un calendario. Quindi se riesco a trovare in questo caso nella libreria grafica un elemento che fa già il mio caso, bene. No? E quindi potrei semplificarmi la vita. Quindi vedete che qua dentro non ho, ho, non ho più la, il text field txt data, lo posso cancellare. E mi rimane questo date picker qua gli darò eh, un suo id che posso chiamare eh, data, eh, eh, data esame. Mm? Mm. Non mi piace che data esame l'ho già usato nel, nel codice, vero? Sì. Date picker esame. Qui mi ricordo con un date picker. e vado a vedere che cosa, che cosa fa, questo date picker è un oggetto di tipo a questo punto date picker che ha delle proprietà e una delle proprietà è, eh, dovrebbe essere il valore, adesso qua non lo vedo ma lo possiamo vedere nella documentazione Qua, che la vediamo poi nel codice. Eh, adesso, adesso facciamo questo aggiornamento. Volevo solo rispondere alla domanda di Matteo che mi dice dove si vede il nome di una specifica eccezione di solito nella documentazione, ok? Quindi, ad esempio, parsint. Se ci vado sopra nella documentazione, mi dice che è un metodo statico, bla bla bla che può generare questa eccezione, eh, nel caso della parse della data qui non me lo scriveva sopra ma sotto in fondo in fondo dice attenzione che può generare questa date time parse exception oppure faccio eseguire il programma la prima volta vedo che si pianta e vado a vedere qual è il nome dell'eccezione che viene generata ok, okay proviamo ad aggiornare questo con questo date picker che è un po' più carino allora salviamo, l'ho già salvato, riapriamo l'fxml di là così siamo sicuri che anche zio eclipse si aggiorna e devo aggiornare il controller, chiaramente, perché ho modificato dei valori, non, non, non lo sostituisco tutto, ma sostituisco solamente questo pezzo qua, alle variabili anziché txtdata, che a questo punto lo lascio commentata, così ce l'abbiamo ancora, non è il nostro codice, però ci metto questo picker esame, date picker ovviamente deve essere importato, e poi dovrò ancora aggiornare in fondo in fondo dove fa gli assert per controllare che gli elementi siano stati caricati correttamente. Quindi aggiungo questo e ovviamente tolgo quella della data che in realtà darebbe errore. e così. E quindi a questo punto. Nel, eh, nel mio metodo handle inserisci, anziché fare questo lavoro con la data esame, dovrò andare a, a vedere che cosa mi dà il picker esame, come posso interrogarlo, avrà un get. get, eh, dunque vediamo se ha un get value, di solito questi elementi qua hanno tutti un get value, esatto, get value che è di tipo local date, che è già esattamente ciò che ci serve, quindi la data, local date, data, uguale get value, no, il main non l'ho toccato. Quindi in questo caso ho un elemento che fa già lui il controllo delle date, addirittura mi dà l'interfaccina per poterlo selezionare, e quindi non dovrei più avere date non valide. Eh, ovviamente questo qua non è tx data clear, anche questo lo commento, ma sarà picker.esame.clear, ce l'avrà anche lui. Credo. No, non ce l'ha. Eh... Quindi set potrebbe essere mettere un set value null, vediamo cosa fa a svuotarlo. Poi ovviamente qua bisogna andare a, eh, se uno vuole capire bene come funziona, deve andare a vedere la documentazione di questo oggetto dei picker ovviamente. Dove se vado. Ah no, qui non me lo fa aprire, vabbè. No, mi, mi, mi dà tutte la, la documentazione qua eh, c'è solamente la parte iniziale ma se andiamo su, sul sito web dove c'è la documentazione di JavaFX eh, mi dice tutti i metodi che possono essere usati in questo caso c'è il get value che era quello che ci serviva che già mi restituisce un oggetto di tipo local date che era quello che volevamo quindi vediamo un attimo di, di farlo ripartire questa volta dovrebbe partire con questo selettore di date e quindi se io metto un esame con nulla c'è un controllo che non ho fatto che questa data deve essere null vuol dire che non è, non, è, non è stata inserita quindi io posso fare 30 e poi scelgo una data e me la formatta lui in modo corretto e ci pensa già lui se, adesso lo rifaccio più lentamente scegliere una data, vedete che qua me la mostro nel formato italiano, però quando lo inserisco la converto automaticamente nel formato standard ISO, anno-mese-giorno, perché viene direttamente estratto come oggetto. L'unico problema che ho è che se l'utente non scrive nulla, eh, se, se io poi provassi a scrivere che il 30, scusate, il 40 febbraio, del 2030, non me la lascia neppure inserire. No? Non me la... Questo oggetto calendario non mi fa neppure creare o inserire delle date non valide. Quindi questi controlli vengono fatti a monte già direttamente dall'elemento dell'interfaccia utente. Quando posso lo uso. Il controllo che mi manca è semplicemente che sia presente la data, e quindi questa data qua la posso leggere se c'è è valida, ma potrebbe non esserci, e quindi devo controllare se data fosse nulla allora devo dire che la data è obbligatoria. Quindi farò la solita coppia di messaggi di questo genere. La data è obbligatoria. E, e purtroppo siamo nel mondo dei casi particolari, no? perché nel caso del, dell'esame... Eh, basta una stringa vedere se esiste o se non esiste nel caso del voto devo controllare che sia un intero e che sia anche nel range giusto e quindi uso parsinter e nel caso di una data che mi parsifico a mano avrò un'eccezione da gestire nel caso invece del date picker eh, non avrò nessuna eccezione mh, ma devo controllare se il dato è presente oppure no con un, con un modo diverso quindi ogni, ogni tipo di dato ogni tipo di, di elemento di controllo grafico ha il suo modo di comunicare col controller e non c'è una, una regola generale perché, ad esempio, ehm, il nome esame non sarà mai null, non può, in una text area non è mai null, al massimo è stringa vuota. Okay? Quindi devo controllare se è stringa vuota oppure no. Mentre invece la data non può essere mai stringa vuota perché è un oggetto di tipo local date e potrebbe essere null e quindi devo fare attenzione, ogni, ogni tipo di controllo avrà il suo modo per stare i dati, per, per verificare i dati. Non è, non è il mondo ideale, ma purtroppo nel controller ci si sporca le mani, ci si sporca le mani perché sono tanti casi particolari da gestire, casi particolari dovuti all'utente, casi particolari dovuti agli oggetti di libreria. Noi cerchiamo, come regola generale, di delegare il più possibile agli oggetti di libreria e agli oggetti di interfaccia grafica. Se ci troviamo qualcosa che è già fatto, non andiamo a rifarcelo noi, ecco, quando, quando, quando riusciamo. Ok. Fatto questo, abbiamo un, uh, un castello nel quale il nostro libretto, che uh, non abbiamo modificato, uh, che non abbiamo modificato, può essere in questo momento richiamato indifferentemente sia dal controller sia dal, dal programma di test e questa è la condizione ideale perché se andiamo, se andiamo ad aggiungere gli altri metodi adesso spenderemo un po' di tempo per aggiungere alcuni in più eh, possiamo farci il nostro sviluppo semplicemente in un programma di test dove i dati, gli esami vengono già inseriti in automatico perché pensate che è noioso ogni volta dover inserire tutti i dati, gli esami e ripartire da zero ogni volta per, per, per, per poter provare una funzione nuova allora è molto più comodo avere un programma di questo genere in cui provi le funzioni in batteria e vedi se il risultato viene corretto se è corretto allora ci vai ad agganciare l'interfaccia utente davanti e fai tutti i controllini carini del caso ma sai che la logica funziona già allora abbiamo proprio due menti diverse la mente che pensa alla logica, all'algoritmo, lo fa funzionare e poi la mente che pensa all'interfaccia e chiaramente considera problemi di tipo diverso eh, Manuel mi fa notare che eh, ho detto delle cose senza averle eh, del tutto eh, note cioè nel senso che ho detto che eh, non è possibile inserire date sbagliate e lui mi dice invece no guarda che non la inserisce sbagliata può darsi allora vediamo un attimo di poter inserire una data sbagliata quindi diciamo che sia il 34 eh, marzo 2021 faccio inserisci e infatti la, la converte in nulla allora a questo punto non c'è santo bisogna andare a capire bene che cosa fa quell'oggetto. Ah, quindi bisogna andarsi a prendere JavaFX eh, eh, DayPicker, la documentazione ufficiale, e, e che ci, ci dice, sì, non rompe le scatole, ci dice il getValue che cosa fa. Adesso vediamo se è scritto in un modo cerchiamo value uh, the value property rappresenta la current selected local date e va bene una data iniziale può essere settata con un costru costruttore oppure con set value il valore di default è null ok uh, qui non ci dice molto su che cosa succede quando la data è sbagliata In questo caso anche la documentazione non ci dà molta non ci dice non ci aiuta Quindi in questo caso abbiamo scoperto un, un comportamento che non, non ci aspettavamo vediamo se esiste una proprietà eh data converter sul factory no non speravo che ci fosse una proprietà tipo is valid per dire se è valida oppure no ma non la trovo quindi diciamo che la, la, il null abbiamo imparato che può corrispondere a una data mancante oppure una data errata e non se, al momento non sembra che sia facile distinguere tra i due, due casi quindi questo è, è, è, il, è il comportamento di questo oggetto qui c'è un, un signore che ha fatto un, come sempre milioni di tutorial esempi che ci sono in giro ma non ti dicono cosa fare quando il dato non è valido ok, niente eh, quindi Abbiamo scoperto questo che non era neanche chiaro nella documentazione ufficiale, e allora vuol dire la data è, eh, è errata o mancante. Ce la caviamo con questo semplice errore, sapendo che alla fonte, se ci interessasse dividere, eh, eh, se ci interessasse separare due casi, non, non riusciamo. Hm? Eh, allora voi mi state dicendo eh, possiamo mettere quel campo non editabile se ca vediamo un attimo se, mettere, se mettendo quel campo non editabile non mi impedisca per caso di cambiare proprio la data anche direttamente dal calendario eh? allora innanzitutto non editabile dovremmo mettere già subito il, la testarea sotto, mi ero dimenticato di farlo prima proviamo a mettere non editabile questo e andiamo anche solo in preview eh, sembrerebbe lasciarmi Proviamoci. Quindi vorrete dire stiamo disabilitando il campo di testo, così l'utente non può scrivere schifezze. Salviamo la scena, non dovremmo modificare nulla nel controller. Semplicemente diciamo a Java di riguardare di, di la scena. Vediamo un attimo se funziona in questo caso. Sì, sì, sì, direi che funziona. E se io invece però cercassi di scriverli qua dentro, anche sui tasti così lo sentite anche voi, ma non scrive nulla. Ok, mi sembra, mi sembra una buona soluzione. Eh. Alessandro, se avevamo messo il controllo per il null, come può aggiungerlo? No, non lo aggiunge sbagliato, ma mi dava il messaggio di errore sbagliato. Mi diceva data mancante anziché data errata. Questo è il motivo per cui non mi piaceva. Ok, quindi questo è l'altro piccolo miglioramento. E, come dire, sono le buone prassi che si scoprono diciamo così, facendo, Ok. okay. Ehm... Torniamo a noi torniamo noi eh, andando a riprenderci l'elenco delle funzionalità di questo libretto per capire se eh, non funziona un funziona controllo se lasciamo la data vuota. Fatemi capire, scusate, cerchiamo di chiudere questo, questo maledetto date picker. Torniamo qua, dice che se lascio la data vuota non mi controlla il null. Ah scusami, 21. No, funziona. Se lascio la data vuota eh, il, devo fare questo controllo ovviamente che non sia nulla. Ok, chiudiamo. Allora, torniamo al nostro readme. Allora, noi avevamo inserito l'elenco di 10 oggetti, voto, va bene, questo l'abbiamo fatto, nel nostro eh, stampare tutti i corsi di cui voto è pari a 25, che se vi ricordate, qui torniamo a ragionare nel, nel, nel, nel, nel modello, eh, nel libretto. Quindi torniamo a pensare... Ad algoritmi abbiamo deciso che non volevamo fare semplicemente una, un metodo che restituisse tutti i 25, ma l'abbiamo generalizzato: abbiamo, generato, abbiamo creato un metodo che mi ritorna un nuovo libretto o una lista di voti eh, il cui punteggio è uguale al punteggio che abbiamo definito. Okay? E ci piaceva di più la soluzione col libretto perché a questo punto questo eh, aveva. Ehm, tutti, su questo libretto che abbiamo ottenuto abbiamo ancora tutti i vari metodi compreso per dire il toString per poter stampare solamente questi voti migliori di 25 okay? poi gli altri punti avevamo fatto un ricerca corso che restituisce un oggetto voto dato un nome del corso oppure restituisce null se non lo trova e quindi eravamo arrivati al, a implementare abbiamo implementato il punto 3 eh, punto 4 creare un nuovo oggetto voto e verificare se tale valutazione esiste già nel libretto, cioè se esiste già uno stesso esame con lo stesso voto. Oppure creare un nuovo oggetto voto e verificare se esiste un conflitto con il libretto, cioè uno stesso esame e un voto diverso. Queste sono due cose: sono due situazioni anomale, anomale o no, insomma, le, sono comunque dei controlli. Non mi dice di inserire l'oggetto. Nel, nel libretto mi dice guarda se tu hai un oggetto vuoto mi dici se per caso c'è già un voto identico a questo nel libretto oppure se c'è già un voto incoerente con questo cioè lo stesso corso ma un voto diverso quindi sono due tipi di ricerche eh, diverse um, una è una duplicazione cioè un voto uguale al, al, al netto della data qui non mi dice di controllare la data però eh, un voto è caratterizzato dall'esame e, dal, e dal voto stesso, ehm, oppure esame e voto diverso. Allora, come possiamo fare a implementare questi due metodi? Possiamo metterli qua, potrebbero essere un metodo, come li chiamiamo eh, sicuramente da un boolean, che ti dice eh, esiste duplicato, esiste duplicato per un certo voto, Voto B e poi un altro metodo che potrebbe essere, sviluppiamo in parallelo, esiste conflitto per un certo voto B. Quindi nel caso del list duplicato, verifica, se ne verifica se nel libretto c'è già un voto. stesso esame e lo stesso voto, la stessa, vota eh, la stessa votazione. Mentre nell'altro caso verifica, se... ho dimenticato di mettere la doppia asterisco per il javadoc, verifica se nel libretto è già un voto, stesso esame, ma votazione diversa. Allora, beh, questo è abbastanza semplice. Eh, bisogna semplicemente andare a cercare se all'interno dell'elenco dell dei voti ce n'è uno che ha queste caratteristiche, su voto B. Quindi avremo semplicemente un boolean. Allora, se visto duplicato, inizialmente non l'ho trovato. E for voto, eh, voto, due punti. This.Voti, quindi iteriamo su tutti gli elementi. Se per caso if eh, abbiamo detto che voto punto nome get nome equals v.get nome e il voto è uguale quindi voto.get voto uguale a v.getvoto allora l'ho trovato trovato uguale true interrompiamo l'iterazione e ritorniamo trovato. Ma potrei fare anche un return direttamente dentro il ciclo, non cambia molto. Quindi questa è una banale ricerca all'interno di una lista alla ricerca di una condizione di questo genere. Il nome dell'esame è lo stesso e il voto è uguale. Nell'altro caso esiste un voto con lo stesso esame e una votazione diversa, basterà modificare questo uguale in un diverso. Quindi questi due metodi sono uguali, sono evidentemente una fotocopia dell'altro, l'unica differenza è il controllo che faccio sul voto, in un caso è uguale, nell'altro è diverso. Vediamo se riusciamo a mostrarli insieme contemporaneamente. Pro questa riga vuota così riusciamo a farli vedere entrambi. Quindi non c'è nulla, nulla di particolare. Eh, mi dispiace un pochino dover fare questa iterazione: no? cercare tutti i voti per vedere se ce n'è uno che ha lo stesso nome, eccetera, eccetera. Visto che abbiamo già imparato la settimana scorsa eh, le mappe, forse potrebbe essere utile che il libretto fosse rappresentato non come un array list ma come una mappa a questo punto perché se io avessi una mappa potrei direttamente cercare usare come chiave il nome e come valore ovviamente l'oggetto voto e allora a questo punto evito questa iterazione, questa ricerca perché se io avessi tanti voti ogni volta che devo fare la ricerca lineare devo cercare di controllare tutti ma visto che in entrambi i casi la condizione di ricerca principale è quella che il nome sia uguale e se io avessi una mappa in cui questi eh, voti sono organizzati per nome, sarebbe l'ideale. Tra l'altro, avere una mappa non mi impedisce di avere un'array list. Posso pensare di avere entrambe le, eh, le strutture dati e le gestisco in parallelo. Così, quando ho bisogno di accedere a un esame conoscendo il nome, Pam, in, un, in un attimo solo uso la mappa e trovo l'elemento quando ho bisogno invece di avere l'elenco completo vabbè allora userò la vista del relist perché tra l'altro la relist ricordiamoci che ci mantiene un certo ordinamento degli elementi mentre invece la mappa eh, non, ha, non mantiene l'ordine perché rimescola sulla base del, del valore della, della funzione di hash quindi eh, questo va benissimo se abbiamo pochi voti va benissimo così, se devo iterare su 20 elementi stiamo parlando di microsecondi e non ce ne accorgiamo. Però se questo approccio qua lo volessimo applicare a un, ehm, un caso più, più ampio in cui l'elenco non è di 20 voti, ma forse di 200.000, eh pensare ogni volta che devo controllare se scorrermi una lista di 200.000 elementi forse eh, no, ha una complessità un po', un po', un po troppo elevata. Allora, se volessimo far questo, cosa potremmo fare? Eh, potremmo creare no, una nuova rappresentazione in parallelo a questa, in cui oltre ad avere una lista di voti, che questa è, continua a essere, diciamo così, la fonte vera del libretto, in parallelo mi costruisco una mappa, con la e, che mappa una stringa, che è il nome del voto, sull'oggetto voto stesso. Ok, Chiamiamola votimap. Più avanti, quando faremo i database, eh, impareremo che questo è un pattern che si usa abbastanza e che prende il nome di identity map. C'è una mappa che conserva l'identità degli oggetti, ma lo metto solo qua come commento, lo, ne parleremo tra qualche settimana. Uh, e quindi posso attenzione importare la mappa giusta non questa cosatta qua ma semplicemente java.util.map e quindi decido no, ogni volta che inserisco un elemento di inserirlo sia nella lista dove rimangono inseriti in ordine di inserimento sia nella mappa dove sono facilmente accessibili attraverso il nome del voto ok? questa qua mappa nome esame in oggetto voto Voi mi direte, ma perché devo mappare il nome dell'esame sull'oggetto voto, che l'oggetto contiene di nuovo il nome dell'esame? Ma perché quell'oggetto ce l'ho già fatto? Non mi che creare un altro oggetto che contenesse solo voto e data. No? Semplicemente l'oggetto ce l'ho, è l'oggetto voto, è lo stesso oggetto che ho messo nella lista, ma ehm, ho un modo in più per accedere allo stesso oggetto. Attenzione che però se decido deciso di creare questa mappa, la devo sempre tenere aggiornata. Quindi quando creo un libretto vuoto dovrò eh, inizializzare questa mappa, è una nuova hash map, anche qua devo importarla, e quando aggiungo un voto alla lista dovrò anche aggiungere put. Al voto V. Nome, v. Quindi l'oggetto V che mi è stato passato, ne estraggo il nome, lo uso come chiave e il valore dell'oggetto V lo uso come valore. Questo ci rende ancora più importante le operazioni che abbiamo fatto la volta scorsa. Ricordate che la volta scorsa avevamo ragionato sul fatto di dire quando io creo che so, un libretto con i voti uguale a un certo punteggio. Lo ricreo il libretto chiamando il metodo add e poi ci siamo detti: ma perché non aggiungiamo direttamente all'array list? E lì avevamo detto: voi non mi avete creduto, ho detto, ma sì, ma se domani volessimo cambiare l'array list è meglio passare dal metodo add che sa esattamente cosa fare. Ecco qua abbiamo proprio l'esempio in cui il metodo add non aggiunge solo l'array list, ma fa anche altre operazioni. Quindi è meglio che questo array list non lo tocchiamo o. Eh, sia solamente il metodo add oppure il costruttore, insomma in alcuni punti selezionati in cui vado a modificare il la list voti eh, vado anche a modificare coerentemente il voti map. E in tutto il resto del codice è meglio non toccarlo. Ok. Eh, okay. Cosa ci manca ancora? Allora, eh, ovviamente per avere eh, una una, per creare una mappa è necessario che l'oggetto chiave sia un oggetto hashable. In questo caso lo è, perché è una stringa. Quindi la stringa ovviamente deve, ha definito i suoi metodi hashcode e equals correttamente. Se volessimo usare voto come chiave, invece dovremmo aggiungere hashcode e equals anche all'oggetto vuoto. Ma in questo caso non ci serve. Allora, se è così, noi potremmo semplicemente... Uh, il nostro metodo esiste duplicato e si semplifica enormemente perché non devo più fare il ciclo for eccetera fatemelo commentare su continuerebbe a funzionare ovviamente con la lista ma noi potremmo direttamente trovare il voto trovato uguale dis.votimap.get uh, di v.getNome cioè il nome del voto che mi hanno passato a questo punto eh, questo, questo get può trovare l'elemento oppure ritorna null se la mappa non contiene quella chiave eh? non genera eccezione ma ritorna null allora in questo caso se ritorna null vuol dire che l'elemento non c'è e non è un errore semplicemente lui mi chiede esiste duplicato no perché non c'è proprio quel corso quindi possiamo eh, metterlo come caso particolare, trovato uguale null, ritorna falso, non c'è duplicato. Se invece l'elemento c'è vado a controllare i voti. Quindi if a questo punto eh, trovato, quindi c'è un corso con lo stesso nome, vado a vedere il voto, get voto, uguale trovato. Punto, eh, scusate, v punto voto allora se quello che ho trovato nel libretto ha lo stesso voto di quello che mi hanno passato come parametro, allora effettivamente c'è un duplicato. Altrimenti ritorno falso. Vabbè, se tante le parenti di servono. servono. Mm? quindi vabbè c'è forse una riga in meno ma eh, soprattutto dal punto di vista dell'efficienza la ricerca in una mappa ha un tempo di esecuzione costante invece la ricerca in una lista ha un tempo di esecuzione lineare e la stessa cosa succederà ovviamente sul nostro metodo gemello di sotto dove anche qua posso commentare questa parte quella poco efficiente e rifarla è l'unica differenza anche qua, ovviamente questo è diverso ma già che ci siamo Possiamo a questo punto anche andare a modificare un altro metodo che avevamo fatto la volta scorsa, ricerca corso, dove anche qua avevamo la ricerca se il nome era uguale all'iquas. A questo punto abbiamo la mappa e, ehm, e possiamo anche modificare questo. Rispondo Manuel, eh, il confronto del voto si fa con l'uguale, non con l'equals perché voto è un int, è un intero, non è un oggetto. GetVoto restituisce un int, vedete qua e quindi sono, eh, non, è, un, è un valore primitivo e quindi si confronta con l'uguale non con l'equals. Purtroppo Java ha questa simmetria per cui gli oggetti primitivi, <coughs> tipo essenzialmente i numeri booleani, non sono oggetti e quindi non hanno equals, ma si confrontano direttamente con l'uguale. Hm? Qui non stiamo confrontando l'oggetto voto, ma il valore numerico, esatto. Purtroppo lo chiamate nello stesso modo e continuo a pentirmene. Avrei eh, dovuto chiamarlo punti anziché voto. Hm? perché purtroppo c'è confusione tra il nome dell'oggetto voto e il nome della proprietà voto dell'oggetto voto. Ok, noi dicevo, anche il ricerca corso lo possiamo tranquillamente dire c'è o non c'è, se c'è, questo qua diventa semplicemente, se leggo, ricerca un voto del corso in cui ho specificato il nome, se il corso non esiste, restitutional, scusatemi, ma questo è semplicemente il get della mappa. Return this.votiMap.com get nome corso. Fine. Esattamente ciò che fa la mappa. E quindi sarà sempre così, man mano che aggiungiamo funzionalità ci accorgiamo che forse occorre potenziare un pochino la struttura dati e viceversa, e poi con una struttura dati più potente posso implementare meglio certi metodi e alla fine se voi cancellate i commenti che abbiamo lasciato, il codice più furbo è anche quello più breve alla fine, salta fuori che ci sono anche meno istruzioni, meno codice, sarà sicuramente anche più efficiente, ma la cosa curiosa è che appunto cioè, a pensarlo meglio alla fine si scrive meno codice, quindi tante volte uno scrive tanto codice per poi accorgersi che in realtà la, se l'avesse pensato in un modo diverso, avrebbe scritto meno codice e avrebbe, avrebbe un risultato migliore. Allora, vediamo se questa cosa funziona, perché a parole vi ho convinto, ma poi bisogna vedere. Aggiungiamo il nostro test libretto. Ehm, allora, vediamo innanzitutto se continua a funzionare la ricerca corso che abbiamo modificato. Qui faccio il run di test libretto, non mi serve interfaccia grafica. Ok, esame analisi 1 superato, me lo dice. Se io cercassi invece una ricerca corso che non esiste, che non so, un'analisi 3 per dire, che non esiste, e facessi eh, facessi un run, mi direbbe nulla, vabbè, adesso qua ovviamente è un programma di test, eh programma di test e quindi va bene che mi stampi in all, altrimenti dovrebbe stamparmi guarda che questo esame non esiste. Mm? Eh, Alessandro mi dice ma dobbiamo modificare anche il toString? Eh, secondo me no. Nel senso che il toString deve stampare in modo ordinato i vari elementi. Li stampa prendendoli dalla list. Noi non stiamo buttando via la list, eh? stiamo gestendo in parallelo due rappresentazioni degli stessi dati. Io preferisco nel toString Ehm, navigare sull'array list, tanto comunque li deve vedere tutti, li deve costruire tutti. Eh, navigare sull'array list che mi mantiene l'ordine che voglio io, per ora è l'ordine di inserimento, se volessi fare un ordinamento lo potrò fare. Se, se invece facessi questa iterazione sulla mappa eh, avrei gli stessi elementi ma in ordine disordinato. Allora su mappa.values li avrei disordinati. Allora preferisco mantenermi in ordinato. Dal punto di vista della complessità non cambia nulla perché in entrambi i casi devo comunque guardarli tutti. E allora tanto vale farlo nel modo più semplice. Se invece ho dei casi in cui posso evitare di guardare tutti e andare mirato solamente a quello che mi serve, allora lo faccio. Ma quando li devo guardare tutti, comunque, eh, qualunque struttura dati usi li deve guardare tutti e quindi avrà una complessità pari a n volte l'operazione. Ok. Eh, è conveniente sostituire all'array list un set? Ehm, non tanto, io direi di no, per due motivi. Uno è di nuovo quello dell'ordinamento, cioè un set non è ordinato e quindi eh, se volessi stampare, insomma, metterli in ordine di data, ad esempio, o in ordine di voto, cosa che mi sembra che sia richiesta da uno dei punti successivi dell'esercizio, eh, non, eh, non lo posso fare. Non posso imporre Allora a quel punto dovrei prendere il set, travasarlo in una lista e ordinare la lista. e Allora sono da capo. Eh, L'altro motivo è che eh, ho qualche difficoltà a definire quella che è la funzione di uguaglianza tra due oggetti di tipo voto. Perché in un set ovviamente eh, devo definire la scuola dell'equals. Allora quando è che due voti sono equals? Quando sono uguali solo il nome del corso, il nome e il voto, il nome e la data... Non sono oggetti che si prestano tanto, secondo me, ad essere diciamo così, confrontati tra di loro in una nozione di uguale e diverso. Quindi mh, si può ovviamente fare, ma mi sembra un po' innaturale definire un concetto di uguaglianza tra voti, che, che, che dipende dai casi, no? Come abbiamo visto in queste due funzioni che abbiamo implementato, in un caso era uguale il nome e uguale il voto e allora aveva un significato perché è un doppione, e l'altro invece il voto era diverso, allora è un conflitto. Allora. Quale delle due ha una nozione di uguaglianza migliore? Eh, dipende dai casi. No? Quindi in questo caso eh, non lo vedrei. Se ho bisogno di trattarli come... come... Infatti qua, la mappa che è poi è un'estensione di un set, eh, la chiave l'ho data al nome. Ok, eh, okay. Eh, noi abbiamo, dobbiamo ancora aggiungere al test un paio di metodi che chiamino il doppioni eh, e quindi creo un altro voto, diciamo così... Creiamo un, un doppione di chimica, dunque la parentesi tonda è questo qua, chiamiamola eh, voto chimica doppio e un altro che chiamiamo chimica conflitto. Qui cambiamo semplicemente il voto. Il primo è identico, è un oggetto identico a quello che avevamo già creato in precedenza, il secondo invece è diverso. E quindi allora qua scriverò system out in line. Allora vado a vedere se eh, chimica, no, non si chiama chimica, questo non è. Allora, chiamo così voto. Vado a interrogare il libretto. Uguale, libretto, punto, eh, dov'è? Ricerca. Ricerca. Chimica. Quindi cerco un voto, faccio finta di non conoscere quale sia, no? Quindi ricerco il voto di chimica. E poi mi chiedo se chimica... Eh, Doppione di chimica doppia. Poi scrivo, ad esempio, punto interrogativo. La risposta è... A questo punto chiamo libretto. Punto... Uh, esiste duplicato chimica doppia mi un run se adesso ho scritto giusto allora mi dirò esami di chimica superato le 25 con 19 è doppione di esami di chimica superato al 25? true, sì allora faccio tutti i vari casi, faccio con chimica conflitto e poi faccio altri due casi in cui non, va, non chiamo esiste duplicato ma esiste conflitto. Ho testato un po' di casi diversi e la console mi dice Esame di chimica superato 25, con 25, è un doppione di esame di chimica superato 25? Sì. È un, quello superato con 25 è un doppione di quello superato con 29? No. Quello superato con 25 è un doppione di chimica superato 25? No. Qui non è un doppione e invece è un conflitto. Scusate, non è un doppione qua, ma era conflitto. vuole un po' eccolo qua quindi 25 con 25 è un doppione sì, 25 con 29 è un doppione no, 25 con 25 è un conflitto no 25 con 29 è un conflitto sì ok? quindi abbiamo fatto una prima verifica che questi metodi funzionino eh, mi stavo chiedendo mentre facevo questi test cosa succede se io ricerco invece un corso che non c'era nel libretto di cui non abbia fatto l'add cosa succede? forse mh, non abbiamo gestito il caso del null no, abbiamo visto qua esiste duplicato hai trovato uguale null? ah no, ok No, l'abbiamo gestita. Mi ho dimenticato che avevamo già gestito il caso in cui il corso non esistesse. Alessandro mi chiede se conviene eh, convertire anche lista voti uguali e voti uguali. Allora, lista voti uguali io lo butterei via. Quasi, quasi, ma vabbè. Perché, perché usa solamente la l'array list. Eh, voti uguali. Direi che no, non ci farei nulla perché eh, in ogni caso sto ricostruendo un nuovo libretto e ci sto mettendo dentro degli elementi, quindi devo comunque andarli a guardare tutti, uno per uno, quindi mi conviene andare a scandire la lista, eh, li vedo tutti e quelli che voglio li aggiungo nel nuovo libretto e quelli che aggiungerò nel nuovo libretto ovviamente il metodo add li aggiungerà, quindi tolgo proprio questo definitivamente, li aggiungerà sia nella lista che nella mappa ma questo è il metodo dell'ibeto che sto costruendo. Però per decidere se inserirli o no, li devo andare a eh, valutare uno per uno. A meno che non li abbia magari ordinati per voto, allora a questo punto posso andare più selettivamente a prendere solamente eh, quel range di elementi. Però per ora, visto che nella lista non sono ordinati, l'unico modo di trovare tutti i 25 è di andarsi a guardare tutti i voti. Quindi no, non, questa no, non ritengo... Cioè l'esistenza della mappa non ne cambia nulla eh, quest'altro se vogliamo possiamo lasciarlo perché ci dà i dati sotto forma di, di, di lista, ma a questo punto io preferirei avere un metodo che mi restituisce la lista per un libretto generico e non solamente per i voti uguali, visto che comunque estrarre i voti uguali mi dà un nuovo libretto su cui poi posso estrarre la lista, quindi questo qua già mi piaceva poco quando l'abbiamo fatto man mano che andiamo avanti mi piace sempre meno come, come caso particolare a questo punto veramente farei un, un metodo dammi la lista dei voti sotto forma di lista non sotto forma di libretto a questo punto butto via l'oggetto libretto solamente la lista di oggetti nuda e la, posso, la implemento come metodo nuovo e quindi lo posso applicare a qualunque libretto modificato in qualunque modo ok Direi che per oggi eh, un pochino siamo riusciti ad andare, andare avanti, ha visto un po' di cose. Eh, il, metodo, il punto 6, lo accenno solo a parole, eh, ci dice modificare il metodo add in modo da evitare di inserire valutazioni duplicate o in conflitto. Ecco, questo è il motivo per cui abbiamo fatto attenzione alla funzione di conflitto e funzione di, di, di duplicati perché immaginate di dover chiamare ogni volta che chiamo add, a questo punto qua dovrò mettere intorno ad add, se questo voto non è in conflitto e questo voto non è duplicato, allora puoi fare l'ad. Ovviamente devo fare queste due chiamate ogni volta che faccio add. Immaginate se ad ogni ad dovessi scandire l'intera lista, eh, il programma si rallenterebbe parecchio. E per quello abbiamo fatto attenzione che i metodi di duplicato e di conflitto fossero i più efficienti possibili. Ma su questo chiaramente torniamo poi nelle volte precedenti, nelle volte successive. Eh, per ora vi lascio perché è di nuovo tardi e, e ci sentiamo nel laboratorio di domani e ci vedremo eh, noi lunedì prossimo. Mercoledì faremo l'esercizio di ehm, Indovina il numero fatto con MVC, così un esercizio in più sul, su come impostare il modello nel, nei nostri programmi. La lezione la carico tra dieci minuti. Arrivederci a tutti.